Mi piace. Mi piace Mi piace Ma perché ho C'è tutto il boccale Tu farmi con Francesco Marto grazie mille Per i due mestri ah, oh, oh, Intorno no, alla trapara armata un... Patino Dormo con i miei fratellini Ma perché Ho la voce così <ride> Tata Lucia, nuova donna Summer! Vedete <ride> che prende il microfono? A ah, Meta Hero! Ok, <ride> andiamo avanti. E vediamo cosa dice Francesco. Francesco dice Mi piace zuffarmi con Luca imparo a mangiare da solo e dormo con i miei fratellini Pachi e grazie mille per la sabbia